Grazie! Ma torni! Cos'è successo? È un casino, qua ci sono solo i vestiti ci di Vanessa. Sono andati, sono andati, sono andati. Sì, vestiti Ragazzi, Vanessa è sparita, sono rimasti solo i suoi vestiti, non capisco cosa sia successo, ho bevuto passione magica mia. Ma io non volevo che lei la bevesse, sì, io avevo detto a lei di non berla, ma lei aveva forse tanta sete e non ha potuto resistere. Dobbiamo cercare Vanessa Anastasia, andiamo! Cosa si sarà assassomata Vanessa? Non lo so, Anastasia, però io ho brutto presentimento. Brutto, brutto, brutto. Adesso dobbiamo andare a cercare Vanessa. Dobbiamo cercare di capire dove è finita. Corriamo. Uh. Ah! Uh. Anastasia, hai sentito anche tu? Abbiamo sentito l'ulare. Cosa Come? può essere successo? Antaria a vedere. mio presentimento si sta avverando sei pronta? And oddio. Oh, oddio guardate Che coda è spaventosa se ci vediamo! tanto puzza di persona hai sentito cosa ha detto? oddio Anastasia! oddio Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Mm -hmm. eh, non più. Sto vincendo. Cosa hai in mano, Anastasia? Cosa hai in mano? Una paletta. Una paletta? L'olio, A sì, cosa male. serve una paletta? Forse fai covare tutti gli ingredienti dello slime e farla non male. normale. Cos'è lo slime, Anastasia? Io non lo conosco. Vai, la funerà. Ah! io sapevo sapevo che era diventata qualcosa di molto brutto e malefico cosa fa? cosa sto facendo? sto facendo gira ma si spezza in due la spina dorsale. Ah! chiudi Anastasia chiudi Anastasia mi devi spiegare questa cosa dello slime perché da noi lo slime non esiste non è solo ghiaccio ghiaccio cos'è Cos questo slime Anastasia? tutti i miei di rosanna, così, così. Lascia stare i capelli di violetta! Così, così quando lo cacciamo diventano male, Vanessa! E quali sono gli ingredienti slime, Anastasia? Io non tipo, li conosco! La colla! Cosa? La ciotola, la paletta che arriva in mano, il liquido per le lenti! Il liquido per le lenti? Sì, bicarbonato, non avevo detto tutto! Bicarbonato, noi usiamo bicarbonato per lavare frutta, mi giuro! Bisogna fare Senti Anastasia, io non conosco niente di quello che tu mi hai detto, quindi ascoltami, ascoltami un secondo. Io faccio... Ah! Cos'è successo? Ah, sta graffiando tutta porta questo lupo. Io a mangiare questo lupo alla brace. Ti sei fatto male Anastasia, meno male che non ti ha morso il dito, lupo. Ascolta Anastasia, io non conosco questi ingredienti, non so cosa devo cercare. Facciamo una cosa. Comunque, mi... se come di carbonato una no? colla, Le me lo devi dire che così li mettiamo sui tavoli in cucina ok Anastasia va bene però facciamo una cosa adesso io devo distrarre il lupo io faccio e tu cominci a cercare questi ingredienti perché io ho paura di non conoscere poi magari torno indietro con qualcos'altro capito? va bene aspetta Anastasia aspettami è molto pericolosa la situazione dobbiamo far tornare Vanessa qua tra poco torna mamma e Robina questa mi fa diventare i capelli neri capito? Andiamo Anastasia! Vediamo un po' così. O forse si è addormentata un po'! Anastasia, vai! Vai Anastasia! Lupo. Imbor, io non so cos'è slime oh, devo tornare fuori devo aiutare Anastasio sento il lupo che ho coso così ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. e va no, la lupa la lupa non si può fare questo via yeah. scappa ah. ah. bella lupo bella vai no la lupo no no, no. Ah. no ah. scappa ah. Lupo! Vai a dormire, ti Diventa la mamma! Un dolcetto! Se, se vai a dormire! Questo lupo mi sta facendo dimagrire. Torno in Russia che sono magrissima, non mi riconoscono neanche più i miei familiari! Comunque ho trovato un giochino per lupo così adesso lo distraggo Anastasia e trova ultimo ingrediente la colla! Lupo! Non ho accettato è lupo? Come no, non Come non lupo? Mm. Ok, Ani, andiamo. Cosa c'è di La colla, colla, prendila, scappa, scappa, scappa, Che non dura molto. Scappa, metti la colla su... E' bicarbonato! Bene, Aspetta, aspetta, aspetta! Che sono la... Procedete! devo rispondere, devo rispondere, devo rispondere al telefono, pronto mamma Romina sei qua tutto benissimo, tu come stai, va bene va bene non c'è problema io sono qui ritarda pure anzi guarda più ritardo più noi ci stiamo divertendo, ci vediamo dopo grazie mamma Romina ciao, Anastasia abbiamo preso tutti gli ingredienti, Sì, allora comincia a fare quello che devi fare perché... ah, ah. Questa è la colla con la carbonato. Ok, e... Anastasia, muoviti, muoviti! Va bene. Che dobbiamo far tornare! Vanessa sta tornando mamma Romina! Bellissima questa colla, mio stesso colore di capelli, che bella! Allora, il mio colore di capelli è stato fatto con questa colla Ok, Anastasia, va bene. Adesso cosa dobbiamo mettere, Anastasia? Bicarbonato? Ah no, dico lo mette. Vai Anastasia, vai! vuoi? Posso adesso... soltanto Dopo mettiamo il bicarbonato. Di essere veloce Anastasia, sta tornando mamma Romina! È nuova vediamo se devo fare.. Vuoi vuoi man una man mano? Sì, sì. Così devo fare girare così come una trottola. Così si gira! Anastasia è uscito! Sì! A vedere Anastasia! Oh, sta dormendo! È Vanessa! Possibile che questa dorme sempre? Dorme da lupo, dorme da umana. Bene Vanessa, bene. Vanessa, sveglia Vanessa. Come stai Vanessa? Come stai? Bene, perché? Così Vanessa, così. Perché bene. hai dormito tutto il giorno bene. Vanessa. Stai bene? Sì, Sei sicura. perché sta arrivando mamma, io devo essere sicurissima che tu stai bene. Sì. Vai così, Au. Ok Vanessa, no, mi sembra abbastanza umana, normale Ciao ragazzi, questo video è finito Io adesso devo tornare in Russia, sta arrivando mamma Romina, ho il volo per la Russia Ci vediamo un'altra volta in un altro video, se io vi sono simpatica Te sono simpatica? Sì E te sono simpatica? Sì E speriamo di essere simpatica anche a voi Allora Vanessa Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale di Vanessa e Anastasia Vi piacerebbe far parte anche voi del team del Lollipop A noi piacerebbe tantissimo, vero? Sì Vero? Sì Quindi se anche a voi piacerebbe far parte del team Lollipop Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel pollizionismo quindi oggi salutiamo Ginevra, Arianna, Lorena, Sara e Elisa e anche Bianca e Gaia e Teresa delle tre mie compagne di scuola. Ciao ragazze! E mi raccomando entrate tutti a far parte del team delle Lollipop! Lollipop! Ciao! Ciao!